Presidente, in realtà il mio è un intervento a titolo personale, che presumo sarà diverso da quello del gruppo Capitolo 5 Stelle, quindi non so uh, se, lo, se lo può prendere intanto come un intervento in difformità. oppure Avete se ci saranno te... tre dichiarazioni, sì che. Sicché... Ah, ok. Mi okay. ah, okay, scusi, mi ero perso questo passaggio. Allora, io mh, comunico all'Aula il mio voto di astensione su questa mozione, uh, per i motivi che, che vi illustrerò. Uh, lei, come sa Presidente, come sanno i colleghi, io ho sempre fatto del metodo, ancora prima che del merito, una questione eh, fondamentale su tutti i temi che ho affrontato uh, in questi anni. Oggi non si sta parlando di ZTL sì, ZTL no. E devo dire, da questo punto di vista, non condivido neanche infatti alcune impostazioni da parte delle opposizioni e interventi ho sentito. Oggi si sta eh, parlando della centralità dell'Assemblea Capitolina, che ricordiamo cioè l'organo che rappresenta i cittadini romani. Non, ho, non mi è piaciuto diciamo così anche un pochino le voci tra virgolette che sono corse, che siccome eh, diciamo così su questo tema eh, in questa fase diciamo così mi sono trovato concordo con la Giunta, allora non avrei detto la mia e non avrei cercato di, cioè, di mettere diciamo così al centro un pochino la questione eh, principale. Perché non è che siccome eh, diciamo così adesso mi ha detto bene che anche se eh, la mia posizione minoritaria in aula è stata accolta dalla giunta allora eh, per me si può passare sopra l'assemblea capitolina sempre e comunque anche perché lo ricordo eh, a dicembre più o meno mi sembra fosse dicembre eravamo assolutamente a parti invertite ovvero la eh, solita non me ne vogliono i colleghi di Frale d'Italia mozione eh, sulla ZDL era stata respinta eh, sull'apertura della ZDL era stata respinta e in quel caso al contrario la giunta aprì i parchi. quindi eh, come vediamo eh, gli indirizzi dell'Aula certe volte vengono uh, sostenuti, certe volte no, uh, quindi non è una questione di, di, di merito. Tra l'altro le norme che abbiamo anche presentato consentono alla Giunta di spiegare perché ovviamente eh, l'Aula dà un indirizzo uh, che ci può stare, non è vincolante, ma la Giunta ha tutti gli strumenti e i mezzi per giustificare e motivare perché non si accolgono gli indirizzi dell'Aula? da questo punto di vista non ritengo sufficiente eh, una nota eh, arrivata il giorno prima perché questa questione è stata portata eh, in, assemblea, in assemblea capitolina eh, aggiungo, è proprio una questione di queste ore con la quale tra l'altro mi sto confrontando con l'assessore, tanto per fare un esempio, un tema eh, che ho seguito in commissione con i colleghi, quindi non è solo una questione di Enrico Stefano eh, con un indirizzo preciso eh, parliamo di di via del corso del, del, di un progetto per l'installazione di parchi elettronici eh, un tema che tra l'altro mi era stato chiesto anche di portare avanti in commissione eh, perché il dipartimento nonostante ci fosse una gara praticamente aggiudicata aveva ancora i pubblici per carità ho detto riporto in commissione lo porto avanti e poi mi ritrovo una nota eh, che, di quale tra l'altro non è una cosa, mi è una nota in cui eh, gli indizi della Commissione vengono, vengono ribaltati senza sapere nulla se non venendolo a sapere all'ultimo minuto. Quindi eh, o qui si fa un ragionamento a 360 gradi su quale ruolo del Consigliere Capitorino, su quale ruolo delle Commissioni, su quale ruolo dell'Assemblea capitolina Perché, ahimè, su questo d'accordo con l'intervento della Commissione Piccardi che mi ha preceduto, ahimè, troppe volte quest'Aula è stata vista come eh, diciamo così, una sorta di eh, personaggi di persone che devono semplicemente ratificare un qualcosa preso eh, in altre sfide. Ripeto, il Consiglio ha un ruolo, l'Assessore, la Giunta ne ha un altro. Quindi ci può stare che una Giunta non applichi gli indirizzi dell'Aula perché sono ruoli diversi con responsabilità diverse. Ma questo si motiva, si spiega, si illustra e si motiva appunto uh, quindi Presidente il mio voto sarà di astensione me ne dispiace non è ovviamente una questione personale con l'assessore ma una questione di ruoli di rispetto del ruolo dell'Assemblea Capitolina e non si può ogni volta uh, passare sopra le nostre prerogative e passare sopra quello che è il nostro ruolo grazie